Seguo politicamente scorretto praticamente dall'inizio, quindi è un appuntamento che eh, è effettivamente un punto di, di incontro di eh, persone e temi eh, davvero importanti per eh, discutere di democrazia e di come sta cambiando, ma soprattutto di mettere al centro il cittadino non eh, semplicemente come eh, una voce singola contro il potere, ma come una voce che cerca di dialogare, di capire i cambiamenti e quindi di agire. Per cui eh, anche quest'anno, insomma, come nei dibattiti sentiti e come in quelli che, che ci saranno, eh, trovo importante che politicamente scorretto ci sia, che stia crescendo e che dia sempre più spazio a iniziative diverse, anche per esempio quelle rivolte ai bambini, perché si comincia... Anche da lì, cioè si comincia, anzi soprattutto da lì, si comincia parlando di questi temi eh, ed è in questo modo che si mettono nella cultura, nel tessuto delle, diciamo, culturale delle persone e del paese.